Bentrovati su Rey TV, un saluto da Gerardo Paterna, oggi eh, un'ennesima intervista con un uh, personaggio che ancora non ha calcato le scene di Rey Tv. abbiamo in studio infatti Riccardo Bernardi che è coordinatore dei rapporti tra Moneymax e Agost. Ciao Riccardo esatto. e benvenuto. Grazie Gerardo. Grazie. Bene, allora partiamo subito con uh, una domanda facile facile, sì. cosa c'entra? Monimax che non fa mutui con gli agenti immobiliari? Allora, Monimax che non fa mutui diciamo che fa prestiti personali <ride> E soprattutto fa prestiti personali Agos in quanto siamo agenti esclusivi di, proprio, appunto, di Agos eh, Un po' di storia velocissima di Monimax perché Monimax, eh, cosa c'entra con Remax? Eh, Monimax ovviamente è partecipata al 51% da Remax L'altro 49% è partecipata dal nostro partner finanziario che è Credipass, eh, non è una società nuova perché nasce nel 2011, quindi siamo già al sesto anno di attività e ha una rete di, di 20 agenti sul, sul territorio nazionale che lavorano all'interno delle agenzie Remax, quindi questa questa caratteristica fa sì che molte delle pratiche di prestito presentate da, appunto ad Agos siano raccolte all'interno delle agenzie dopo la venta di un immobile, perché abbiamo visto che moltissime persone, dopo che hanno comprato casa, eh, appunto contraggono un prestito per ristrutturare, per comprare la cucina, perché arrivano magari dopo l'acquisto con la necessità di, di, un piccolo, di un piccolo finanziamento a volte anche non piccolo perché il nostro ticket medio è 21 mila euro quindi è, è comunque, decisamente sì. altino nel settore, nel settore dei prezzi non si rischia di pesantire un po' troppo poi la rata rispetto al reddito visto che hanno già contratto mutuo diciamo di no perché si arriva a fare anche come durata la nostra durata media è 84 mesi si arriva anche cioè, a molto, molto spalmata sì, quindi, quindi okay. la, la alla fine sotto le 300 euro, anche okay. per un prestito importante, sì, sì. importante intendo 30.000 sì, euro, sì. Ecco. Eh, quindi questa sinergia vediamo che sta funzionando molto bene, tant'è che siamo arrivati a finanziare circa 3.000 clienti, solo l'anno scorso abbiamo fatto circa 10 milioni di erogato eh, finanziando veramente tante, tante, tante persone, quindi questa è un po' eh, la storia la di, di Monemax, raccontata in, in qualche minuto, okay. che ha obiettivi comunque ambiziosi, perché oggi siamo il secondo di, di Agos e vogliamo ovviamente diventare, diventare il primo. Ed è per questo che so che state cercando alcune esatto. figure professionali, se ce la vuoi raccontare. Sì, noi stiamo, ci stiamo cercando degli agenti in attività finanziaria che siano iscritti all'OAM eh, se non hanno l'iscrizione poi la possiamo, la possiamo fare eh, che possano poi operare e collocare prestiti e ma anche cessione del quinto di Agos perché abbiamo questi due, questi due prodotti abbiamo parlato principalmente dei prestiti perché sì, sì, il linguaggio immobiliare sì, è più sì, semplice cessione sì. del quinto è un altro prodotto sì, sì. interessante un po' più, un po più articolato certo. sì. e cerchiamo 20 agenti in diverse province eh, sul Italian, territorio certo. italiano dove andiamo ad offrire a questi agenti la possibilità di avere un ufficio, una postazione totalmente gratuita perché viene pagata dall'azienda all'interno di un'agenzia del, del gruppo REMAX e sfruttando ovviamente le sinergie di cui parlavamo REMAX ma non solo perché... E te l'avrei eh, chiesto infatti se un prodotto, cioè se un servizio, una consulenza che è riservata solo ed esclusivamente alle agenzie immobiliari REMAX oppure se Trasversalmente intendete adeguare l'offerta anche a un panorama di professionisti più ampio? Assolutamente, assolutamente vogliamo esportare dal network questo servizio perché è un, un servizio trasversale che non va in conflitto totalmente con l'attività di intermediazione che offrono. Le, le, le altre sì, agenzie, certo. anche competitor di Remax e soprattutto è un prodotto post compravendita che dà il grosso vantaggio di mantenere quel follow up col cliente di cui tanto si parla nel mercato immobiliare e quindi c'è fidelizzazione e fidelizza, sostanza, certo, perché certo, poi spesso dopo 6 sì, sì. mesi, dopo 12 mesi viene fuori che questo cliente ha il fratello che deve vendere, certo. la cugina oppure l'amico che ha visto casa sua nuova e vuole andare a abitare anche lui quindi diventa un argomento per mantenere eh, questo, questo contatto magari finalizzato anche ad altre compravendite. Quindi ovviamente è un prodotto trasversale. Un prodotto trasversale che non solo eh, serve per finanziare eventuali lavori di ristrutturazione, che è il finanziamento principale, ma vuole anche essere eh, una risposta a quell'esigenza dei millennial che è una nuova generazione che si sta affacciando al non acquisto di un immobile perché si parla che due terzi di queste persone eh certo. vorranno andare in locazione, ma quando vanno in locazione si trovano comunque un esborso iniziale importante perché tra i tre mesi di cauzioni, i tre mesi di affitto anticipato, eh, l'eventuale mini lavoro, a volte il un il certo, di.. Sì. 5, 6, 7, 10, 15 mila euro e questa cifra magari diventa un ostacolo o diventa un ulteriore impegno anche magari per, per i genitori e noi riusciamo finanziandoli a far fronte a, a questa esigenza e rendendo molto più semplice la possibilità di prendersi una casa e rendersi comunque indipendente. Quindi questo è un po' l'idea e il motivo per cui vogliamo creare questa forte sinergia tra agente immobiliare e agente prestiti, chiamiamolo certo. in questo modo. Gli agenti ti capiranno po'... sicuramente. Esatto, sì, sì, esatto. Okay. Ma vogliamo andare a prendere una nicchia di mercato che rappresenta tanta intermediazione futura per le agenzie immobiliari. Certo. E come, come fa eh, l'agente immobiliare o l'agente diciamo in uh, attività finanziaria interessato a lavorare con voi a entrare in contatto? C'è un sito web? È molto semplice c'è un sito internet che è www.money-max.it okay. oppure può scrivere un'email a info-money-max.it okay. e gli eventuali colloqui poi li Gli eventuali tu? colloqui o li faranno direttamente con me o con un nostro responsabile commerciale che abbiamo a Roma che si occupa poi degli aspetti legati anche alla formazione e a quelle che sono eh, le avvii commerciali sì, certo. di questi nuovi, questi nuovi agenti Benissimo Grazie mille Riccardo, grazie te, sono grazie sicuro che le tue informazioni saranno interessanti e molto importanti per gli agenti. Bene, grazie ancora. Allora, mh, siamo arrivati alla fine, quindi anche oggi, eh, in attesa di rivedervi per la prossima intervista, eh, vi saluto, quindi un saluto da Gerardo Paterna e da, e da Riccardo Buongiorno Bernardi. Tutti, arrivederci. E alla prossima, sempre solo su RETV. A presto.